Finalmente siamo tutte e tre qua insieme perché qualcuno magari ci conosce, che di solito eravamo io e lei. Poi è successa questa cosa della pandemia e siccome poi Malou non riusciva a gestirmi da Londra, perché poi in pandemia è andata a vivere pure a Londra, ha pensato di chiedere l'aiuto da casa di qualcuno in terra italica, quindi Roberta. Però io sto tra Milano, Roma, Biella, tu stai in Veneto. Io e lei non abbiamo mai avuto il coraggio di dire a Malou che in effetti con le zone... In pandemia, ecco questa cosa, noi non ci siamo mai viste se non un mese fa, in due anni, ma lo dico qua, non diteglielo. Di cosa parliamo oggi? Di comunicazione come killer skill. Un aneddoto, quando ci è arrivato alla mail da il freelance camp, c'era scritto complimenti, e noi eravamo tra l'altro tutte in vacanza, quindi non ci siamo sentite. Eh, abbiamo selezionato il vostro talk. Fa un po' strano scriverlo. A delle slide, quindi farete un talk senza slide. Perché? Perché noi parliamo sempre di slide. E quindi noi ce le siamo portate. Eccole. Almeno il titolo l'avete. La comunicazione come killer skill. A me si legge qua. un po' peggio, però... È, <ride> è così. <ride> Dobbiamo mettere a budget con i talk di prima. <ride> e quindi ci troviamo a parlare di questo. Ma... Vuoi dire qualcosa in più? È finita qua. No, <ride> parto io, dai. <ride> Ok, uh, vi parliamo di comunicazione nella Better Normal, uh, non tanto nei tecnicismi di come si scrive un post su LinkedIn o come si fa una slide che funziona, quanto più rispetto all'approccio e all'evoluzione che secondo noi sta avendo la comunicazione in questo momento. E quindi, il primo concetto da cui vogliamo partire è che Uh, posto che abbiamo tutti compreso l'importanza della comunicazione come strumento, ieri l'abbiamo visto, abbiamo tutti un sito, abbiamo un blog, scriviamo sui social, quindi la comunicazione come strumento è qualcosa che abbiamo. La comunicazione come valore, la comunicazione come uh, esperienza immersiva, ecco, più su questo vorremmo uh, portare la vostra attenzione oggi. Quindi la prima cosa che vi diciamo è che comunicazione non è, solo quello che abbiamo, avete da dire, ma è l'esperienza che fate fare di voi alle persone che incontrate o che comunque entrano in contatto con voi. Questo cosa significa? Che la comunicazione prima è percezione, poi è cognizione e questo tipo di comunicazione è una comunicazione che secondo noi si basa su tre principi. Il primo è il principio della consapevolezza ed è abbastanza collegato a quello che ho appena detto, ovvero la consapevolezza, dobbiamo essere consapevoli che tutto è comunicazione, tutto di noi è comunicazione, non solo quello che scriviamo, quello che pubblichiamo, quello che strategicamente pianifichiamo, è un po' il primo assioma della comunicazione, non si può non comunicare e questo significa che uh, io devo essere consapevole che ci sarà una parte di comunicazione strategica e una parte di comunicazione più spontanea, ma che comunque passa e va a costruire quel famoso percepito nella testa delle persone. Ma questo significa anche che non posso accendere e spegnere la comunicazione, non posso dire adesso vado a comunicare, adesso non comunico più, no, sto comunicando sempre. Uh, le scelte che facciamo sono comunicazione, come decidiamo di vivere tra digitale e analogico è comunicazione, come progettiamo i nostri servizi è comunicazione e, esempio non a caso, se io ho un account su un social network e non scrivo, sto comunicando, non è vero che non sto comunicando su quel social, ogni riferimento è puramente casuale, occupandomi io di LinkedIn, uh, ci voleva. Quello che possiamo fare appunto non è pianificare tutto ma è renderci responsabili della nostra comunicazione e questo è il secondo principio, il principio di responsabilità, secondo il quale quello che io ho detto è quello che tu hai capito. Qualcuno afferma il contrario, io sono responsabile di quello che dico non di quello che tu capisci, no. Nella Better Normal e nella comunicazione professionale noi crediamo che la responsabilità della comprensibilità e della chiarezza della comunicazione sia in mano del mittente che deve quindi preoccuparsi di progettare e di creare una comunicazione ad esempio non interpretabile ma che deve soprattutto preoccuparsi di raccogliere dei feedback, quindi non è solo l'analisi iniziale ma è anche poi la raccolta del feedback, che cosa ti è arrivato, che percezione hai di me? Ma responsabilità significa anche, tornando al discorso iniziale, appunto renderci responsabili di una coerenza del messaggio. Non è solo quello che c'è scritto nel mio sito. Io devo essere responsabile di creare un collegamento, una congruenza, una coerenza tra la comunicazione più strategica e quella più ehm, spontanea, chiamiamo così. Infine, la responsabilità di non generare rumore perché siamo in un momento, la comunicazione della better normal è tantissima, cioè siamo immersi, ok? È una comunicazione immersiva, ma è anche una comunicazione che a volte risulta invasiva, talvolta anche invadente. La responsabilità è quella di non contribuire a generare rumore, ma provare a creare del valore. E qui arriviamo al terzo principio, il principio del rispetto. Il principio del rispetto si basa sull'ascolto perché l'unico modo che abbiamo per generare valore è ascoltare, ascoltare in primis noi stessi per avere grande chiarezza del messaggio che vogliamo dare all'esterno e naturalmente ascoltare eh, chi, le persone a cui vogliamo parlare ma l'ascolto non come solo come raccolta del feedback quindi non come azione che viene dopo l'ascolto è il primo gesto di qualsiasi uh, atto comunicativo parte dall'ascolto e su questo Ele hai qualcosa da aggiungere? Sì, Beh. <ride> pensavo di averlo chiuso qua, invece mi tocca. Il principio del rispetto significa ascoltare le persone, lo diceva Roberta, ma ascoltare le persone ci permette quindi di conoscere il pubblico, di conoscere le persone a cui vado a parlare oppure a cui rappresento un'idea. Quindi da queste parole che ascolto posso iniziare a capire qual è l'immaginario del mio pubblico, che sogni hanno, che musica ascoltano, cosa si aspettano, quali sono gli esempi che magari gli risuonano. E quindi a questo punto queste parole possono anche diventare delle immagini, posso iniziare a trasformare, grazie proprio a questo principio del rispetto in una comunicazione della Better Normal, le parole in immagini e trasformare le parole in immagini ci permette di arrivare assolutamente prima e più velocemente al pubblico perché comunque le persone ricordano di più generalmente quello che vedono rispetto a quello che ascoltano ma comunque tutto un processo tutto collegato e a questo punto però riguardo delle immagini che tutte si parla sempre le immagini le, imma le immagini che simpatiche le immagini a proposito del principio del rispetto della scelta delle immagini Scegliamo delle immagini significative per il nostro pubblico, non delle immagini belle, basta, cioè fatemi togliere un po' il sassolino dalla scarpa perché lo diciamo sempre, le immagini belle, no, cioè, anzi tolgo la sabbia dai Birkenstock che stiamo qua, tutte e tre infatti, perché? Scegliamo delle immagini significative per il nostro pubblico, cioè Parliamo sempre, ci sono sentite anche negli anni precedenti dei talk dove si parla sulla comunicazione a 360, il leader di settore, quindi tutte queste parole vuote, però ci sono anche un sacco di immagini vuote che si vedono nella comunicazione. Il businessman col sorriso Durmans? No, magari no. Parlo di fiducia, magari ci sono tante altre cose, altre metafore che posso richiamare al mio pubblico, posso immaginare, non so, due colori che si fondono. E il terzo colore è la fiducia tra le parti. Se sono ancora in mood vacanziero, posso pensare, non lo so, eh, io sono andata in Salento tra le varie cose. All'Euca ci sono i mari che si abbracciano, quindi parlo di fiducia in questo modo se ho un pubblico del posto. E uso quelle immagini lì. Siamo d'accordo, eh? D'accordissimo. Ovvio, poi le immagini ovviamente evocano, ma ragioniamo sul fatto che quando noi parliamo di immagini, del potere delle immagini in una comunicazione parla better normal, non è che ci riferiamo solamente alle fotografie, perché se devo parlare di numeri, magari l'immagine evocativa è un po' fuori, fuori contesto, devo ascoltare il pubblico, quindi devo anche sapere che ho davanti, stessa cosa se devo mandare una mail, noia, yeah, metto l'immagine se non serve. È tutto è comunicazione, non si può evitare di comunicare. Quindi, certo, si sente sempre dire che un'immagine vale più di mille parole. È vero, è più immediata, ma non in tutti i contesti. Ci sono dei momenti dove, se faccio un post su LinkedIn, se faccio una mail commerciale, se faccio una presentazione che deve andare dritto al punto e ti devo dire che la mia azienda ha fatturato il 3% in più dell'anno scorso e farti capire che questo 3% è una figata terribile, perché sembra un numero piccolo, ma in realtà sul fatturato dell'azienda fa la differenza, io non posso iniziare a mettere fotografie. Non posso basare neanche tutto sulle immagini, ma su altri elementi, altre tipologie di elementi, tipo paraverbali. Tu hai qualcosa da dire o no? No, io posso scendere e andare a casa. <ride> Dai! Lei ha due anni che non... Che non fa queste cose Perché okay. si è scappata a Londra Con Gra la scusa della pandemia Diceva che non poteva tornare in Italia <ride> Grazie E noi a portare mio. in giro il Santino eh, cioè, Qualcuno ci ha visto Sono due anni che facciamo il Santino di Malù Il Santino di Malù Adesso allora. Malù c'è Non l'ho neanche portato Giuro non, non tiro fuori altre cose allora, sì, si parlava di comunicazione paraverbale, quindi quello che devo eh, pensare tutte le volte che produco comunicazione è che non veicolo solamente il messaggio, quindi il contenuto, ma devo pensare anche al vestito con cui distribuirò questo contenuto. Cosa voglio dire? Uso un'illustrazione o un'immagine? Sarà un intervento eh, in diretta o indifferita? Userò colori caldi o colori freddi. Sarò... Avrò le slide o <ride> le, le magliette. Eh, sarò online o offline? Tutti questi elementi, eh, scelti o imposti, perché nell'ultimo anno tutti noi siamo stati online e non necessariamente perché lo volevamo, eh, cambiano la potenza del mio messaggio. Perché? Perché la comunicazione, noi comunichiamo in un modo multisensoriale, come diceva Roberta, noi siamo comunicazione, ma non comunichiamo solo attraverso un senso, li usiamo tutti e cinque, per cui la comunicazione deve essere sinestetica. Cosa voglio dire? La comunicazione funziona, la comunicazione è efficace se, usa, se va a colpire diverse aree sensoriali. E noi comunichiamo in questo modo. Tutte le volte che ci confrontiamo con una persona, che ci rapportiamo, che entriamo in relazione con l'altro, comunichiamo uh, eh, dando segnali a tutti i sensi. La forza di una comunicazione efficace è usare i sensi in modo strategico. Perché è vero che l'essere umano è... Ehm, si è evoluto dal punto di vista tecnico e tecnologico, ma esperisce la realtà esattamente come quando era nelle caverne, attraverso i sensi. Per cui dal nostro punto di vista ben vengano tutte quelle esperienze di comunicazione che cercano di spingere un po' oltre per cui ci immaginiamo la firma olfattiva dei brand nei punti marca, cioè io vado in qualsiasi posto nel mondo entro in un negozio e sento l'odore di quel brand e uso la parola odore non profumo perché è primitiva perché va a colpire le parti del cervello che sono più Arr, cioè proprio Arr, Arr, Arr, così e va bene che mi arrivi la newsletter che mi può che mi dà la possibilità di essere letta o ascoltata ok e io sono io che ricevo la newsletter che scelgo come fruire questo um, questa comunicazione è perfetto che all'intervista del Freelance Camp ci venga detto, eh, di, di no, gli speaker che abbiamo dovuto rispondere anche all'intervista, giusto per non toccarla piano, la, eh, in, eh, la musica, la canzone che per noi identificava il better normal. Per cui voi, come pubblico, potete fruire di noi, sì, leggendo il nostro curriculum, che è bello, è su LinkedIn, bellissimo, bellissimo, bellissimo. curriculum. No, guarda, noi lo so sempre. Top, però potete anche avere un'esperienza nel nostro come speaker dal punto di vista uditivo, perché noi, potete avere un'esperienza di noi a 360 <ride> gradi. Wow, Dai, io comunque avete la, la mia canzone. Esatto, comunque questo è il primo elemento, quindi se fate una comunicazione perché deve essere efficace, deve essere sinestetica. Il secondo elemento che, eh, è un elemento culturale, cioè se io produco comunicazione e la distribuisco in Gran Bretagna o in Italia ho un impatto diverso. Ora ho scelto la Gran Bretagna perché giustamente chi mi conosce online sa che sono andata a vivere in Inghilterra e sa chi mi conosce bene che sono strutturalmente incapace di parlare inglese. ed È stata una scelta vincente, no? Cioè, per che paese scelgo? Esatto, per me, eh, che paese scelgo? Proof in dopo un anno, che studio come vabbè, sulle sudate carte questa lingua infausta per me, eh, cioè una proprio personale questo, le persone che mi conoscono veramente bene mi dicono, no ma Luma allora come va con questo inglese dopo un anno che sei sempre lì? Ecco, io adesso capisco che cosa mi dicono, non cosa mi vogliono dire. Cioè, io capisco i vocaboli, la grammatica e la sintassi, non capisco mai quando, cosa mi vuole dire un inglese. Mai, never. Quindi, e questo è un problema non di natura linguistica, grammaticale, è di natura culturale, perché io non sono capace, eh, proprio per quello di cui dicevo prima, di leggere il contesto. Su questo argomento.. Ho studiato tanto per sopperire a questa lacuna e ehm, consiglierei a tutti di leggere un libro The culture map di erin meyer che tra l'altro è stato tradotto in italiano da poco ed è quindi un libro che mh, è molto utile per capire le differenze culturali soprattutto visto che il lockdown ci ha permesso di ampliare le nostre geografie cioè ci ha ridotto nello spazio ma possiamo lavorare con tutto il mondo e a noi Queen, quindi Queen, tocchiamo Queen, è <ride> no, no, eh, stato molto utile per creare questo talk con idea. Roberta, perché noi siamo piemontesi. Roberta e bene e culturalmente siamo molto diversi perché lei è andata avanti per settimane a parlarci di questo Durello. <ride> che in allora, in Piemontese... Piemontese... No, ma di di cos'è il Durello? Il Durello, il Durello è un vino, ho è un vino bene. ma in Piemonte... Qualcuno sa cos'è? Non ve lo diciamo? No, lasciamo Però... un po' di mistero, ma è una cosa diversa, per cui noi siamo state giorni e giorni a sentire le... a, tessere... a sentire e Roberta, essere le lodi no, del durello, durello e qui, adesso vado a farmi un durello ci diceva eh, esatto. <ride> cosa ci sta dicendo <ride> e noi cosa, come rispondiamo a questa cosa? Comunque, con invidia con, con invidia, invidia. <ride> <ride> detto ciò va bene ritorniamo a noi quindi due cose per fare una comunicazione che sia efficace ehm um, Ah no, la eh, seconda, comunicazione multisensoriale sinestetica e comunicazione che eh, tenga presente del contesto del, del mio pubblico destinatario, utente, quello che volete voi. Nel momento in cui io uso eh, in modo strategico questi due elementi, che sono mi rendo conto molto ampi, siamo state sulle bucce, ma eh, volevamo così, io creo... La comunicazione che è inclusiva per definizione, perché la faccio, la taglio su come ragiona il cervello dell'essere umano. Ed è una comunicazione che mi fa venire voglia di essere ascoltata, letta, agita, perché la comunicazione è azione. Se la comunicazione è fatta bene, mi fa fare delle cose, mi fa agire. Dei gesti. Mi fa mettere un like nel post di LinkedIn, mi fa applaudire a un talk meraviglioso come quello di Taglia Pietra, Mi fa, um, non lo so, mettere quel benedetto prodotto nel carrello. E schiacciare quel cavolo di tastone, comprami, comprami. comprami. Cavolo, cavolo, è una verdura: è comprami, comprami, comprami, comprami. Per cui concludiamo. Per il... Ricapitoliamo, ricapitoliamo. Ricapitoli? Lo fai tu sì. con tre parole. Dammi tre parole. Eh, no. Quindi noi, eh, che siamo l'inedito trio del Pelle e e non ci chiameranno mai più. No. No eh, non per... Possiamo parlare di Durello? Prima. Pensiamo la che talk. la better normal abbia tre principi fondamentali: eh, ascolto, visual e sinestesia. E con questo scorreggiamo. <ride>